Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questa parte andremo prima di tutto a dormire per far finire il giorno precedente. Ed ora Rotomdex ci dice di andare a scuola, quindi seguiamo il suo consiglio, anzi il suo ordine, il suo diktat. Siamo praticamente in questa regione comandati da un giorgino elettronico che ci dice dove andare e cosa fare in continuazione. Is this a critica della società moderna? No, dai. Allora andiamo a scuola eccoci qui oggi andremo al monte l'anachila ci dice il professor kukui um, ok è la montagna innevata su ula ula island quindi andiamo alla barca per stampare da hawaii city quindi di nuovo facciamo la nostra bella uh, staffetta qui tra un posto e l'altro eccoci qua nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo preso sul abbiamo combattuto contro samina Nell'ultramarco, nell'ultraspazio, non so bene come si dica in italiano, quindi andatelo a vedere se ve lo siete persi, perché è stata una gran bella puntata. A questo punto, però, andiamo, non ci resta che andare al monte E Eccoci qui, un bel monte innevato. Allora, qui potete fare evolvere Ivy in Inglesion se vi interessa, e potete anche fare evolvere Crab Coso in Crab Bowler -crab crab in Crab -ominable. Ok, questo vuole insegnarci Iron Head. Ma il nostro Solgaleo l'ha già imparata, quindi sti cazzi. Allora, salve. Questa ha bisogno di qualcosa che la distragga. Da cosa esattamente? Dall'allenamento? Intanto ha mandato in campo Shino, E noi invece abbiamo Solgaleo. E io andrei di Zenedbat. Bene. Ah, Solgaleo viene comunque colpito dalla grandine, Accidente Ancora di Zenedbat e via. Dobbiamo iniziare ad allenare Sol Galeo perché eh, può sembrare strano, ma è il Pokémon di livello più basso della nostra squadra. Quindi tocca a lui combattere. Passimian Allora, andiamo di Zenedbat di nuovo. Super efficace, ottimo. E poi un bel Flash Cannon, che dite, eh? Ecco fatto, perfetto, tra l'altro mi è venuto in mente ora che sono andato a vedere cosa fosse se attaccante fisico speciale, ed è un attaccante fisico, quindi andiamo a dargli la menta perché attualmente ha la natura che gli alza l'attacco speciale e gli diminuisce la, la velocità, quindi è un po' una merda, ecco fatto, cambiamogli le statistiche, già che ci siamo diamogli una superpozione. Ecco fatto, e proseguiamo con il nostro Solgaleo. Allora esploriamo un po': qui abbiamo l'erba alta, e non c'è uno strumento dentro. Qui uguale. Qui abbiamo un boldore che blocca l'ingresso alla, alla, alla grotta. E questo invece ha il suo spirito combattivo che lo fa continuare ad andare avanti. Il carossetto Questo manda in campo Scyther. Noi con Solgaleo andremo di un bel Iron Head. Buono Scyther viene colpito dalla grandine, Gli fa parecchio male Ora speriamo di non mancarlo perché Perfetto Avevo già usato doppio team se non sbaglio E Sol Galeo fa il primo livello con noi Poi Malamar Lasciamo in campo Solgaleo E andiamo di Allora Malamar se non sbaglio è di tipo buio Quindi Battle non avrebbe nemmeno effetto Andiamo di Ironhead. Ah, mi ha usato bullo. Te la, te la rischi così. Eh? Se la rischia il signorino, eh? Beh, vediamo se ha fatto bene o male. Ha fatto male. Perfetto. Ora! Va bene. allora, qui abbiamo uno strumento ovvero una pietra gelo. Ok, qui un altro strumento. Un ferro Poi vediamo un po' E un altro strumento qui Un Iceium Z Ottimo Poi qui abbiamo un allenatore Andiamo a prenderlo Hello there C'è una citazione Obi-Wan Allora Relicant Lo colpiremo fortissimo con Zen Headbutt Aspetta forse l'acciaio è super efficace sulla roccia Non ricordo sapete Non ricordo una sega di questa combinazione di tipi Boh Forse è super efficace sulla roccia ma poco efficace sull'acqua E quindi a lui fa un danno normale eh? Boh andiamo ancora di Zen Bat e finiamo questo Relicant Perfetto <ride> Guarda come si divertono gli allenatori quando muoiono i propri Pokémon? È una cosa assurda. Andiamo di pozione. Ecco fatto. Curiamo un po' il nostro Solgaleo. E proseguiamo. Allora, vai. Solamente uno scalatore. Non c'è da preoccuparsi. Nascondi qualcosa di losco. Caro Minty. Che usi Florges. Mm. <ride> Attenzione, eh. Iron Head. E vai fuori dalle balle. Ecco fatto. Ho detto di non preoccuparsi. Stai calmo. È impazzito questo, eh. Allora, sto evitando un po' l'erba alta, ma mi sa che a un certo punto ci vado dentro per vedere se ci sono dei Pokémon interessanti da prendere qui. Quindi, direi che il momento è arrivato. E vediamo un po'. Classici nostri tre tentativi. Vediamo chi salta fuori da questo percorso. Allora, intanto Vulpix di Alola, che non credo di aver ancora catturato. Quindi, una Velox Ball io gliela tiro. Per non saperne leggere né scrivere. Ecco qua. E Vulpix è stato catturato. No, non voglio dare il soprannome. Poi, secondo tentativo, vediamo chi salta fuori. Uh, che culo! Crabominable, che ha il nome talmente lungo che esce addirittura dalla schermata. Quindi, andiamo di Quickball se riusciamo a prendere anche creb crebominable e quindi completare la linea evolutiva mm, mi sa di no sa che sarà dura prendere questo crebominable dato che non è entrato alla prima velox ball allora Zened Bats per me lo ammazza andiamo di iron cazzarola anche iron head super efficace ma eh? no, cos'è tipo ghiaccio sto coso boh vabbè eh, continuiamo a cercare uno Sneasel, meh, Sneasel lo abbiamo già, fuga, non possiamo fuggire. Ah, ha un Quick Claw, quello Sneasel, complimenti. Sì, però se potessi fuggire, posso restare qui a morire dalla grandine, sarebbe meglio. Vediamo se salta fuori ancora Crabominable. no, salta fuori ancora Sneasel di merda, che a questo punto, piuttosto di stare qui a provare a fuggire... Eh? Lo tiro giù direttamente con Aron Head e via. Ecco fatto. Bene, a questo punto ci siamo fatti un giretto nell'Erba Alta. Abbiamo visto che qua si trova Crebominable, se vogliamo prenderlo. Ecco qui. E andiamo ad affrontare questa allenatrice. Ok, spero che il suo salto sia stato buono. Cos'è una tipa di salto in lungo? Allora, Ninetales di Alola. Andiamo di... Iron Head Super efficace e addio Sol Galeo a livello 33, ottimo Poi tu sei un altro allenatore? Eh? Ehi, hai visto quella ragazza con Vulpix? Quella di sopra? Che immagino sia di a questo punto Beh, la vedremo presto Allora, intanto qui abbiamo un Emolga Andiamo di Zen Headbutt mi ha fatto parecchio male eh ancora Zenedbat E mi ha paralizzato ma va bene così How oh, mean che crudele Eh vabbè eh, che cosa ci vuoi fare? Allora usiamo una Full Leal qui E non lo sto nemmeno a curare perché siamo praticamente arrivati alla fine del, di questa gita qui sopra e dobbiamo parlare con la Lilia Eccola qua Glacial, è già tempo di andare? Credo... I'm sorry I got distracted teaching Snowy eh, Sono distratta facendo imparare roba a Snowy Addestrando Snowy magari Permettimi di dimostrartelo Ok, dimostrami quanto hai addestrato bene il tuo Snowy Anzi la tua Snowy credo, sì, femmina Bene, vediamo Resisterà ad una cozzata, ad una... Um, Iron Head resiste perché mi manca il mio Solgaleo? Va bene. Dai, vediamo se resisti. Continua a mancare. Fantastico. <ride> va bene, finirà anche i punti potenza. Immagino no? Ok, no, ne è ancora 4. Dai. Ok, non è esistito ad una, ad una metal testata di Solgaleo. Ok, dobbiamo andare, mi dispiace deve di essermelo scordata. Ok, torniamo indietro subito, Vai, torniamo indietro, eccoci qua. Mentre torno indietro passo nell'erba alta, vediamo se salta fuori un Pokémon che ci interessa, come di nuovo Crabominable, oppure Sensory di Alola che tecnicamente mi sa che non abbiamo. Quindi io una Velox Ball gliela butto di nuovo. Ecco qua, preso. Perfetto. Poi, tornando in su, passo anche in quest'erba alta. E non stavo per incontrare nessuno se non uno Sneasel. Va. Un uh, dannato Sneasel che salta fuori così. E si becca un Iron Head in faccia. Così siamo sicuri di fuggire al primo turno. Ecco fatto, e saliamo, andiamo ancora questo quest'erbalto che abbiamo fatto tutto. Torniamo quindi a casa, vai, torniamo da Awoli. Abbiamo fatto il possibile anche per catturare i Crabominable, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E lì intanto troviamo una Pokéball. Hmm. Allora, andiamo innanzitutto a depositare i Pokémon che abbiamo preso, che mi sa che c'è solamente la Tavulpix. Oltre a Sentry qui, vieni qui. Sì, Vulpix, ecco fatto. Mettiamolo qua. E andiamo a prendere questa Pokéball. Vediamo un po' cos'è. Contiene Marshadow, ma certo che vuole prenderlo. E diamo un'occhiata al nostro Marshadow. Appena preso Summary, eccolo qui. Tipo Lotta Spettro. Technician come abilità E ha come mosse contrattacco, No counter sì, dovrebbe essere il contrattacco Roleplay Pugno, pugno d'ombra E Palmo forza hmm. Niente male tra l'altro Se volete usarlo eh, Ma Ha delle mosse davvero fighe Noi però intanto lo lasciamo nel box Ecco fatto Giù nel box il suo numero è l'802. Quindi te ne vai. 86, 92, 98, 99, 800, 801, 802. Qui. Guardate, qui ci sono tutte le ultra creature che prima o poi dovremmo prendere. Quindi ora torniamo a casa. Perché la nostra giornata è praticamente finita. Però vi faccio un regalino e a corpo il prossimo corpo il prossimo punto giorno in questo episodio quindi torniamo a casa dormiamo ma facciamo anche il prossimo giorno perché è molto molto forte il prossimo giorno quindi torniamo qui andiamo a dormire ok E il rotomlex ci ordina di andare a scuola di nuovo quindi andiamoci vediamo un po cosa vogliono a scuola Ecco qua, Kukui vuole qualcosa? Lusamina and I had a chat and she has a special offer for all of you, attenzione, Samina e lui hanno un po' parlato e Samina ha un'offerta speciale per noi. A causa delle nostre appunto azioni coraggiose nel soccorrerla, vuole darci la possibilità di diventare degli ultra guardiani. Quindi, facendo questo, dovremo cacciare le ultra creature che spawnano, che appaiono qui ad Alola, eh, appunto intorno ad Alola. E bisogna aiutarli a trovare il loro, la loro via di casa. So che tutti voi potete farcela, quindi, ci ho detto, eh, una prima creatura è già stata rintracciata. Dovrebbe essere nel prato Mele Mere. Le Beast Balls, quindi le, le Pokéball per le ultra creature. Dovrebbero rendere più facile la cattura Lusamin me ne ha date alcune Ok possiamo prendere da te quindi no Mi sa che devono prendere da lui Sì Possiamo prendere quindi le Beast Ball Io ne prenderò un po' Perché sicuramente ci serviranno per catturare Un bel po' di Ultra Creature E non voglio eh, essere a corto di queste Ball Direi che 90 vanno più che bene Ho cercato pure le Premier Ball Così come se non bastasse e a questo punto dobbiamo andare al prato mele mele per catturare la nostra seconda ultra creatura. Questa giornata è composta solo da questo, per questo ve l'ho accorpata appunto in questo episodio. Perché in questa giornata si va semplicemente a catturare questa seconda ultra creatura nel prato mele mele. Dovrebbe essere qui, eccolo qua. Quindi salviamo davanti a lui. O a lei. Boh, vediamo se anche questo non ha sesso. Bazvol dovrebbe essere lui. Eh, questo è davvero strano eh? Tra strano forte Però quella stranezza che mi piace In un'ultra creatura Allora prima, Primo turno Andiamo di Velox Ball Vediamo se funziona No Zero proprio A mega pugno Ok Io manderei in campo Pikachu E inizierei a paralizzarlo Se possibile Ecco lui inizia a potenziarsi Questa cosa non va bene per niente Iniziamo a paralizzarlo Ma cacchio Però quanto si potenzia sto coso? Thunder Punch Thunder Punch di nuovo Thunder Punch un'altra volta Ma dai Ma come è morto Abbiamo fatto un roll alto Che sfiga A questo punto ricarico il salvataggio E ci rivediamo davanti a lui E rieccoci qui Allora Mettendo avanti subito Pikachu questa volta. E proviamo a prenderlo. Buzz Ball. Allora, io andrei di nuovo subito con una Velox Ball. Testiamo la nostra fortuna. No, non è andato. Endure, va bene. A questo punto iniziamo subito a paralizzarlo. Ecco fatto. Poi, tuono pugno. Bene. Nuzl di nuovo. Ok. Ora iniziamo a prenderlo con le nostre Beast Ball. Che hanno la skin di una Pokéball normale. Va bene. Però l'abbiamo preso al primo colpo. Buono. Buonissimo. Svolta il Pokémon. Tipo con le ottero lotta, carino. Ok. Ora torniamo a casa, sembra che. Il cluxelite Ultra Beast is taken care of. Ok, sembra che qualcuno si prenderà cura della ultra creatura. No, nessuno si prenderà cura della ultra creatura. L'abbiamo catturato noi e nostro. Scusa, eh. ma questo. cioè <ride> Vuole fotterci la nostra ultra creatura. Allora, già che ci siamo, andiamo a depositarlo nel box. Tanto che ce n'è qui uno fatto Bene, il nostro puzzle, Diamogli subito un'occhiata Ah, tantissimo attacco Cioè statistiche fisiche non hanno senso di questo Pokémon Allora, Bull up e 2, Reversa nel Mega Pugno Ok Allora, tu dovresti essere il numero Vediamo un po' 794 Quindi 86, 92 93 e 4 Perfetto, subito dopo Niki Lego E ne abbiamo due